Parliamo di lavoro, parliamo di giovani che guardano il futuro e vogliono fare il nostro mestiere, vogliono diventare giornalisti. Sono due anni che la provincia di Torino finanzia un progetto Giovani in Rete sono interessati i giovani di sette comuni della collina Nord di Torino, tra San Mauro e San Raffaele Cimene. Ebbene domani pomeriggio dalle 16.30 fino a notte ci saranno incontri con esperti e giornalisti. Intanto come è andato questo avvicinamento dei giovani al giornalismo Nuova Maniera? Emanuele Franzoso, il coordinatore del gruppo. In rete sono 20 giovani ragazzi che hanno lavorato sul territorio intervistando i loro coetanei. Questo è stato possibile grazie a un sito internet dove hanno raccolto video e interviste testuali eh, raccontando le tematiche del tempo libero, ma anche quelle del lavoro, dei problemi della scuola e della, della formazione. E lo hanno fatto eh, anche grazie a dei corsi, sia di linguaggio giornalistico che linguaggio video. Tutto questo sul sito internet giovanirete.it e i dieci mh, più meritevoli di questo percorso hanno anche avuto la possibilità di conseguire dei tirocini formativi in vari enti nella comunicazione e nell'informazione. Grazie dunque Emanuele Franzoso.